Proposta 15, Presidente. Grazie Presidente, allora, nella seduta odierna stiamo trattando un regolamento eh, molto complesso, un regolamento che riguarda gli strumenti di partecipazione popolare, in particolare la campagna referendaria che deve essere portata avanti da tutti i soggetti insomma, che sono titolari, di un interesse in questo senso, come sappiamo con l'ordinanza 17 del 30 gennaio 2018 la sindaca ha indetto per domenica 3 giugno 2018 due referendum consultivi promossi dal Comitato Mobilitiamo Roma i cui quesiti a seguito di successiva riformulazione hanno assunto la seguente stesura. Eh, voi che, eh, volete voi che Roma affidi a tutti eh, i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo, ovvero su gomma a rotaia mediante gare pubbliche eh, anche a una probabilità di gestori e garantendo forme di concorrenza comparativa nel rispetto della disciplina vigente a tutela della salvaguardia e della ricollocazione dei lavoratori nella fase di ristrutturazione del servizio il secondo quesito. Volete voi che Roma Capitale, fermi restando i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo, ovvero su gomma e rotaio comunque affidati, favorisca e promuova altresì l'esercizio di trasporti collettivi non in linea in ambito locale a imprese operanti in concorrenza. C'è stata poi, Presidente, faccio la cronistoria di quello che è la produzione di questo regolamento. Eh, con la successiva ordinanza de, eh, del primo giugno eh, la sindaca ha disposto il rinvio dello svolgimento dei referendum e la convocazione dei relativi comizi per l'11 di novembre. Come sappiamo il regolamento degli strumenti di partecipazione, che poi è un regolamento che è in via di modifica, di mutamento, perché nel documento unico di programmazione è prevista la sua revisione entro la fine dell'anno e l'Assemblea la, la, Capitolina ha già dato delle linee guida che vanno su un certo tipo di eh, tematiche come i libretti informativi, i focus group e altri strumenti che sono comunque riconosciuti come standard di qualità internazionale per i referendum anche dal Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia. Eh, tematiche che ovviamente siamo in introducendo oggi per la prima volta alcune abbiamo tentato anche con alcuni emendamenti di commissione insomma di ricevere altri non siamo eh, diciamo al momento ancora in grado di poter dire eh, completamente come, eh, come verranno poi effettivamente eh, quale sarà l'impatto di tutti questi istituti ma certamente è un primo passo avanti perché cominciamo finalmente a trattare delle tematiche che fino ad oggi non erano state trattate. E, con, eh, con, che a norma del richiamato regolamento la commissione per il referendum di Roma Capitale che come sappiamo viene votata in assemblea capitolina i cui componenti vengono votati in assemblea capitolina nominata dall'assemblea appunto nella riunione del 23 aprile ha licenziato un apposito schema di regolamento che è stato trasmesso alla presidenza dell'assemblea capitolina e quindi dal presidente Marcello De Vito e che al fine di consentire appunto la presentazione formale di questa proposta di deliberazione presso il segretariato generale e eh, ed è stata data comunicazione insomma, a tutti eh, di questa attività. Eh, questo regolamento per l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina è un regolamento presidente nuovo per l'amministrazione, è la prima volta, non è immune ovviamente... Da, eh, da questioni politiche che sono state oggetto della Commissione e, e che ovviamente sarà oggetto anche di emendamenti, alcuni dei quali sono stati presentati sia dalla Commissione, altri che insomma sono stati presentati anche dalle altre forze politiche, alcuni dei quali... Il Movimento 5 Stelle, lo dichiaro fin da subito, aderirà perché sono assolutamente nello spirito di garantire una maggiore conoscenza da parte della cittadinanza anche attraverso l'utilizzo dei social network istituzionali o altri elementi e quindi da questo punto di vista siamo assolutamente eh, eh, la tematica importante da sottolineare è che in questa campagna eh, referendaria che si svolgerà quindi eh, gli ultimi 30 giorni, del, eh, 30 giorni prima della data appunto, per il referendum eh, i soggetti che potranno quindi partecipare eh, sono, saranno sicuramente titolari di una serie di facoltà che potranno esercitare a norma di questo, eh, di questo regolamento e da questo punto di vista vorrei sottolineare l'apertura diciamo, del regolamento eh, su alcune tematiche, il fatto eh, ed è stato anche oggetto di un emendamento che è stato portato all'attenzione della Commissione Roma Capitale con l'onore di presiedere e eh, votato eh, anche insomma, da, eh, non ricordo se completamente all'unanimità, comunque da anche le forze dell'opposizione legato eh, alla, alla possibilità di introdurre i libretti informativi che sono appunto una tradizione svizzera eh, una tradizione che ovviamente noi iniziamo a prendere oggi per la prima volta e quindi già questo è un passo in avanti, passo in avanti che poi come sappiamo in Svizzera ogni quattro anni, ogni scusate 3-4 mesi si tiene un referendum, ora è evidente che bisognerà affinare questa, uh, questa capacità dell'amministrazione e io credo anche di tutte le pubbliche amministrazioni uh, italiane visto che comunque per la prima volta diciamo, in questo paese è stato nominato un ministro per la democrazia diretta quindi questo tema certamente è un tema sentito da questo gruppo politico anche perché è stato revisionato lo statuto di Roma Capitale e come sappiamo introdotti una serie di strumenti che prima l'amministrazione non aveva con questo svolgimento insomma, della campagna noi abbiamo diversi elementi sui quali possiamo certamente eh, ragionare eh, appunto dalla, eh, dallo svolgimento stesso della campagna al fatto che comunque è l'opportunità quindi per le riunioni i comizi eh, all'interno ovviamente del territorio capitolino con tutti i vari eh, criteri e requisiti per le forme di propaganda in luogo pubblico ma così come anche l'accesso alle sale dell'amministrazione capitolina che ovviamente eh, potrà quindi garantire appunto bilanciando le richieste e eh, quelle che sono gli spazi per poter fare questo tipo eh, di campagna soprattutto così per garantire pari opportunità a chi magari delle risorse potrebbe anche non averle e quindi insomma, dare questa eh, possibilità eh, sono state introdotte insomma, quindi, eh, queste norme noi eh, politicamente, Presidente, riteniamo che eh, questo, questo regolamento sia un regolamento idoneo al raggiungimento dello scopo eh, faccio presente anche che nella prima versione del regolamento ed è agli atti era prevista un periodo per la campagna referendaria e anzi per l'iscrizione dei soggetti partecipanti alla campagna molto limitato. Eh, questo è stata possiamo dire, anche una battaglia, comunque una tematica politica che è stata portata in Commissione proprio per garantire che invece ci sia, proprio in virtù del fatto che siamo nel mese di agosto, tutto il tempo necessario per, le, eh, per i soggetti titolati insomma, della campagna a eh, presentare le loro richieste di partecipazione e quindi di conseguenza poter essere iscritti nell'elenco, nell'albo e di conseguenza avere questo elenco aggiornato tempestivamente sempre sul portale istituzionale di Roma Capitale così l'amministrazione ma la cittadinanza può ben conoscere chi sono i soggetti titolari che potranno quindi eh, a, sono autorizzati diciamo, quindi a fare attività di propaganda ovviamente per il sì per il no o per co comunque la posizione che si intende eh, assumere eh, una tematica eh, certamente importante riguarda anche quella del eh, coinvolgimento quindi della della cittadinanza attraverso quindi tutta una serie di, di eh, note eh, che sono appunto riconosciute nell'articolo due. Eh, come ad esempio quello di eh, dare maggiore informazioni sulle pagine informative sul portale istituzionale di Roma Capitale, ma anche note opuscoli eh, anche insomma, aperte al pubblico e le iniziative dovranno riguardare sia le caratteristiche dell'istituto dei referendum, i quesiti sottoposti, i contenuti delle deliberazioni, le modalità di voto e gli uffici capitolini a cui richiedere le informazioni sullo svolgimento. Quindi dare modo a tutta la cittadinanza di prendere contezza del contenuto e della disciplina del referendum e di, questa, di questi referendum in corso per prendere una posizione eh, non può esistere una votazione senza una preventiva informazione. Lo abbiamo sempre detto, è contenuto anche nei nostri atti di indirizzo e per questa ragione, Presidente, riteniamo che questo sia un prodotto diciamo, assolutamente di dell'attenzione, tra l'altro sono molti gli emendamenti che abbiamo trattato, sono stati anche esaminati alcuni poco fa dalla Commissione e quindi mano a mano poi entreremo nel merito della vicenda. Grazie. Grazie